E grazie, grazie Presidente, e come detto eh, anche da lei appunto, eh, questo emendamento eh, recepisce anche eh, un emendamento che già abbiamo votato a firma della consigliera Celli e, e il nostro provvedimento è volto proprio a rafforzare gli investimenti sulla ferrovia regionale Roma Lido, eh, eliminando la parte, una quota appunto operazione che già abbiamo fatto col precedente emendamento. Siamo andati a stabilire che tutti i 45 milioni del contributo di costruzione debbano essere destinati al materiale rotabile ai treni della Ferrovia Romalido. Siamo andati poi a specificare, a rafforzare eh, questo nostro eh, pensiero eh, stabilendo eh, una priorità, ovvero che siano acquistati nuovi treni piuttosto che revampizzati i treni esistenti, perché vede Presidente, l'operazione di revamping eh, è un'operazione che si sta tentando da anni su alcuni convogli della Roma Lido, che sono i famosi MA200, che sono i treni che vennero acquistati nel 99 per la linea A, poi nel 2004 a seguito dell'arrivo dei treni CAF sulla linea A vennero spostati appunto sulla Roma Lido, ma su questa tratta hanno sempre presentato dei problemi. Perché, Presidente, qual è il problema principale dell'Aromalido? È che l'Aromalido non ha mai avuto dei treni destinati a questa linea, che ovviamente si differenzia dalle linee metropolitane A e B perché è svolta principalmente in superficie. Quindi è chiaro che se io prendo un treno, come l'MA200, che è progettato per lavorare in galleria, quindi diciamo così a temperatura costante, e lo metto, su una ferrovia di superficie, eccolo lì che questo treno non funziona. Dicevo, sono anni che si sta cercando di recuperare questi treni MA200 senza risultati eh, efficaci. L'ultima dimostrazione l'abbiamo avuta eh, con diverse commissioni che la appunto, eh, commissione da me presieduta ha svolto sulla ferrovia Roma Lido, Abbiamo svolto una commissione a settembre in cui Atac ci aveva detto che stava lavorando per recuperare questi MA200, operazione che non è avvenuta. A febbraio ci siamo incontrati con Atac ancora una volta in commissione e abbiamo potuto constatare che il recupero degli MA200 non era risultato uh, positivo, quindi dal nostro punto di vista continuare ad insistere con un potenziale revamping di questi mezzi potrebbe avere degli esiti alquanto dubbi. Quindi noi diciamo che meglio concentrare tutte le risorse su dei treni nuovi, progettati appositamente per la Roma Lido e per una ferrovia di superficie, piuttosto che inalberarsi in operazioni rischiose come un revamping che se poi eh, mettiamo darà dei risultati negativi come potrebbe essere perché se io vado a revampizzare un treno che ha già vent'anni anni è un treno che è oltre la metà della sua vita utile e quindi potrebbe dare degli esiti non rassicuranti meglio concentrare tutti i soldi che abbiamo su degli esiti sicuri come l'acquisto di nuovi treni. Dobbiamo poi ricordare ovviamente che con 45 milioni potremmo stimare l'acquisto di circa 5 treni, ovviamente se devo acquistare 5 treni piuttosto che 2, piuttosto che 3, come è previsto inizialmente, posso spuntare anche dei prezzi, dei prezzi eh, migliori. Quindi per questo ribadiamo con forza il nostro pensiero, ovvero che tutti i 45 milioni eh, del contributo di costruzione siano destinati all'acquisto di nuovi treni piuttosto che al revamping. Grazie.